Grazie. Yeah, Eccoci, buongiorno, siamo nella Casa La Terza, stiamo per iniziare una... Stiamo aspettando di connetterci con Tito Boeri, intanto vi dico che questi incontri proseguiranno anche la prossima settimana. E martedì il 14 avremo una conversazione con Claudia De Lillo, detta elastica, una blogger, una giornalista. Um, e parleremo di, di questa fase anche dal punto di vista della rete dell'attività in rete um, eh, mercoledì avremo un incontro con eh, Francesca Crescentini eh, Tegamini con Bianca la Terza Laura Pepe che è una storica della Grecia Antica degli eroi, dei miti parlerà con la nostra mia collega Lia Di Trapani che è una editor della Casa Editrice e eh, venerdì 17, ci sarà un incontro di, um, dedicato alle librerie con Rocco Pinto che è un libraio torinese che ha una libreria che si chiama il Ponte sulla Dora e col nostro direttore commerciale Francesco D'Amato sapete che stamattina i giornali portavano la notizia che le librerie dovrebbero riaprire a partire da mercoledì Um, C'è stata una discussione in questo periodo molto animata anche all'interno del nostro mondo sull'appello uh, sul, sull al governo, sul fatto che fosse giusto, fosse opportuno chiedere al governo la riapertura delle librerie e molti intellettuali sono intervenuti dicendo sì, il libro è un, un genere essenziale ed è fondamentale uh, che, siano, che le librerie vengano aperte manifestato dei dubbi anche sul tipo di partecipazione che in questa fase ci potrebbe essere da parte dei clienti nelle librerie. però diciamo, vedremo ecco eccoci Tito buongiorno buongiorno, buongiorno. benvenuto Scusate, nella... nel collegamento Sì, no, anche noi avevamo qualche piccolo problema eccoci qua allora come vedi ho piazzato alle mie spalle lo scoiattolino per farti sorridere. E apprezzo eh, molto. Tra le molte cose che ci uniscono a Tito c'è cioè quest questo scoiattolino di cui parleremo tra, tra un minuto. Stavo dicendo, Tito, poi ci torniamo alla fine. Che stamattina si è letto sui giornali che tra le pi piccolissime modifiche del periodo prossimo ci dovrebbe essere riapertura delle librerie. Ho visto, ho c'è stata una grande discussione anche nel nostro mondo, perché alcuni non erano così tanto convinti. Io mi auguro che comunque sia la ripresa che sarà lenta e faticosa. Prima viene, piano piano si ritorna all'abitudine di entrare in libreria in questo periodo. Tu in questo periodo stai leggendo, perché molti si aspettavano, almeno gli editori, speravano che la gente leggesse molto di più. In realtà ho l'impressione che poi non c'è stata questa grandissima lettura. Anche i dati di Amazon, a parte che Amazon ha mandato altri prodotti. Tu hai letto qualcosa di diverso da quello che leggevi di solito o hai mantenuto le tue abitudini di lettura consuete? Beh, io sto, innanzitutto sto lavorando molto di più di prima, perché devo dire che l'insegnamento in queste condizioni è molto più impegnativo, perché non c'è più il rapporto diretto con gli sì. studenti, che richiede molte interazioni quindi eh, poi tante altre sollecitazioni. No, sto leggendo, eh, non so se forse è un po' il, il prodotto della situazione in cui noi tutti ci troviamo, ma mi sono trovato, quindi non, non è stata una scelta volontaria, però sono fi ho finito per leggere tutti i libri sulle prigioni, di fatto. Eh, no, non, libro... Silvio non Silvio Pellico però. No, no, no, no, no. c'è un libro bellissimo no. che consiglio a tutti voi. Sì. che si chiama Just Mercy, eh, io l'ho letto in. che credo che sia stato tradotto in italiano, eh, credo che si chiami Il diritto di opporci, però non vorrei dire una, una sciocchezza, eh, ed è una storia di questo avvocato americano che difendeva i condannati a morte, eh, neri per lo più neri, eh, ed è una storia davvero molto bella, perché è proprio vissuta, è una autobiografia in cui narra e uno quando legge dice ma qui racconta degli Stati Uniti negli anni 60 negli anni 70 no no sono oggi gli Stati Uniti oggi la realtà dei penitenziari negli Stati Uniti nel 2020 eh, come, sono, come sono trattate queste persone eh, eh, le, Insomma, le persone che sono nella death row è veramente un, un, un libro davvero straordinario e, e poi, è curioso perché a proposito di quello che dici una delle prime cose che mi è venuta in mente è quando abbiamo cominciato il lockdown ho ripreso i diari dal carcere di Gramsci, dove ci eh, vedi, quindi è passibile. Vedi che probabilmente abbiamo eh, qualche... Eh, eh, non so, davvero, però non è stata scelta. L'altro eh. libro è un libro che mi era arrivato da poco, che è di un mio amico criminologo, che io stimo moltissimo, e che è anche questo è scritto molto bene, cioè non è un libro pesante, anche se è un'autobiografia in gran parte, e si chiama... Eh, beh, il titolo è, è un titolo un po' improbabile Il diavolo mi accarezza i capelli perché eh, racconta appunto anche della sua esperienza di criminologo il titolo appunto sem può sembrare un po' strano ma in realtà è proprio basato su una sua visita in un carcere in cui vede questo detenuto molto violento e gli chiede ma cos'è che cosa senti perché normalmente è uno che parla normalmente come se niente fosse poi a momenti degli scatti di violenza e allora gli chiede ma cos'è che lei prova prima di, di avere questi scatti di violenza e questo detenuto gli dice guarda io la sera quando mi metto sulla brandina a un certo punto arriva il diavolo e mi accarezza i capelli e questo è, è ciò che mi fa cambiare E comunque è un libro bellissimo perché è una storia vissuta, è un'autobiografia molto anche sincera, onesta, quindi questo. È, insomma. Beh, intanto avete capito. Ci sono già tante persone che stanno, ci stanno ehm, seguendo. Aghi76 dice davvero impressionanti: non so se intenda dire impressionanti dati sulle carceri, di cui sono le, le racconti delle carceri di cui hai parlato, ma avrete capito che Tito Boeri è un economista, come dire, molto curioso, molto, con curiosità molto ampie, un, un economista umanista. Se mi concedi questa, questo complimento, che viene una casinatrice umanistica che ha non a caso nella sua vita eh, si è occupato di tante cose come molti di voi sanno Tito eh, il, il focus diciamo della sua ricerca è il lavoro e insegna questo all'università Bocconi ma in realtà eh, si è occupato nella sua appunto nella sua carriera di, di cose molto diverse l'ultimo libro che abbiamo fatto con Boeri era, riguardava anche i temi dell'immigrazione per esempio del rapporto tra immigrazione e populismo Um, um. dunque Aghi76 diceva impressionanti le immagini delle fosse comuni a New York ma non so se questo riferisce a uno dei libri che hai citato no no sta parlando del coronavirus del coronavirus sì, sì, ah, sì. è una cosa devastante New York è sì. terribile sì. comunque ci arriviamo tra un minuto poi come sapete perché l'esperienza più recente che lo ha caratterizzato come figura pubblica è stato presidente dell'inps ma eh, l'altra cosa che volevo dire di boeri molto importante e arriviamo poi subito al festival non è un caso che tito eh, boeri sia da, da 15 anni il direttore del festival poi c'è qualche casualità nel, nel, nell'incontro da noi però in realtà è sempre stata una persona molto sensibile e molto attenta alla qualità del dibattito pubblico. Ha fondato un sito molto importante che è quello della Voce, di riflessione degli economisti sulla, sulle vicende economiche, ma non solo. Collabora a Repubblica, ha collaborato in passato anche con la stampa, al Sole 24 ore. E appunto è da 15 anni il direttore del festival. Uh, questo scoiattolino che appunto vedete alle mie spalle um, è... Il Festival è nato nel 2006, la prima edizione, ed è nato dalla idea di portare una scienza che molti definiscono tradizionalmente, non adesso forse, una scienza triste, una scienza comunque dura come l'economia, che si compone anche di formule, di ragionamenti rigorosi, tecnici, alla portata di un pubblico più generale. Um, questo è certamente una motivazione della nostra casa editrice che fa questo normalmente, ma credo anche eh, una delle componenti di Tito Boeri. Ce la puoi spiegare tu meglio? Cioè da cosa nasce come la tua, il tuo impegno nel festival? Cosa, cosa, cosa, cosa cerchi nel festival? Cosa ti sembra importante che il festival faccia? E, e cosa ha fatto in questi 15 anni? Beh, diciamo che il mio impegno nel festival nasce da una grande intuizione di Giuseppe La Terza e di Innocenti Cipolletta che hanno avuto questa idea. e Quindi mi hanno chiesto di ma io penso che sia un dovere per tutti coloro che fanno ricerca sui temi economici, nelle scienze sociali in generale, eh, cercare in qualche modo di scendere dalla torre d'avorio e condividere i risultati delle proprie ricerche con un pubblico più vasto. Penso che sia tra l'altro un esercizio utilissimo. E spingo anche i miei studenti, le persone che fanno proprio ricerca di frontiera, che stanno anche terminando i dottorati, che fanno lavori eh, che sono di una certa complessità a trovare il modo di riuscire a spiegarli anche a persone che non sono erudite e non sono dei cultori della materia. È un esercizio fondamentale perché da una parte ti fa capire se le cose che stai facendo sono davvero rilevanti, dall'altro lato uh, il fatto di, di riuscire a spiegarle è un modo anche per capirle meglio Cioè, io credo che il modo migliore per studiare spesso è insegnare per insegnare è la cosa che ti obbliga a studiare davvero a fondo qualcosa quindi penso che sia un po' questo il principio che noi dovremmo seguire quindi ho sempre pensato che questa attività di, di divulgazione fosse parte integrante anche del mio lavoro di ricerca guardate che quello che sta dicendo Tito non è una cosa affatto ovvia tra gli accademici e i ricercatori, anche i migliori questo lo posso testimoniare avendo rapporti con il 90% dei nostri autori sono universitari. C'è una quota di, di, di colleghi di Tito, e Tito lo sa benissimo, credo anche tra gli economisti, certamente tra cultori e altre discipline, che pensa che nella, la, la rilevanza di ciò che fai la testimoniano i colleghi, la comunità scientifica, non il pubblico. Non è il pubblico che deve dire a un economista, ma anche a uno storico, a un filosofo, che quello che fa è rilevante. Poi ci sono altri che la pensano diversamente, eh, mi viene in mente un grande storico come Le Goff che diceva che lo storico lavora per la cittadinanza, non lavora soltanto perché scopre una fonte nuova, c'è cioè una nuova datazione, ma perché fa crescere la consapevolezza del passato come elemento fondamentale dell'esercizio no? di cittadinanza. Quindi quello che tu, <ride> che tu dicevi mi sembra, mi sembra molto importante e... È... No, no, no, dimmi. Eh sì, no, C'è molta autoreferenzialità nell'accademia, quindi certo bisogna evitarlo. in tutti eh. i modi, soprattutto partendo da quelli che stanno facendo i dottorati, che quindi stanno adesso proprio completando il, la propria preparazione, che partano subito con l'idea che bisogna sempre pensare alla rilevanza, perché davvero succede spesso, me ne rendo conto, ci sono delle, delle, delle persone validissime dal punto di vista tecnico, che però fanno, dedicano una mole di energie pazzesche su dei problemi che hanno una rilevanza minima. E eh, è... eh, quindi io devo dirti che in, in questo eh, penso che noi dovremmo fare molto di più nella formazione, sia scolastica che universitaria, per la comunicazione. Devo dirti adesso: non voglio eh, in questi giorni, dove ogni giorno abbiamo un bollettino tragico, drammatico. Eh, avremo bisogno di persone che lo sappiano comunicare meglio di quello che, che, che, che fanno. Nel senso abbiamo bravissimi medici, ricercatori, ma spesso proprio incapaci di trovare le parole giuste. Come succede? Perché ci sono bravissimi economisti no? che non riescono, non riescono magari a spiegare le cose che fanno. Ecco, questa formazione alla comunicazione credo che sia uno dei meriti del festival. No? Cioè Il festival ha educato anche ha reso obbligatorio diciamo no? agli, agli economisti di parlare a un pubblico più generale certamente no no richiede tanto lavoro perché non è affatto semplice eh, però eh, sicuramente c'è stato molto questo aspetto ed è una delle cose che apprezzano di più anche proprio i relatori che vengono al festival perché sia di fronte un pubblico davvero interessato un pubblico che ti fa delle domande molto stimolanti ecco proprio i grandi complimenti che ho ricevuto dai relatori che sono venuti sul festival è proprio stato nella qualità delle persone che vi partecipano ed è anche per questo Se che abbiamo i complimenti, sì, scusami, dimmi abbiamo, abbiamo deciso, deciso di farlo perché eh, insomma, eh, proprio l'interazione anche la presenza fisica delle persone è molto importante insomma, in queste assolutamente Noi, questo l'avrei detto dopo, lo dico subito il festival si dovrà svolgere tra la fine di maggio, dal 29 maggio al 2 giugno poi per la situazione in cui siamo abbiamo deciso nei giorni scorsi, insieme con la provincia di Trento, l'università il comune, e gli antipromotori, di spostarlo a fine settembre, quindi sarà dal 24 al 27 di settembre, e cosa che possiamo dire subito, Tito, noi eravamo ovviamente molto preoccupati delle relazioni relatori, devo dire che finora le risposte di molti relatori sono state positive, no? vero, davvero, questa è una bellissima cosa, si sono dati disponibili per venire a fine settembre, questo per noi è una, una grande gioia, perché appunto, ripeto, questo è un festival democratico, a differenza di altri forum di economia, dove vanno dai VIP, e si chiudono tra di loro e parlano solo tra di loro, il Festival dell'Economia è proprio un, un ambito in cui eh, eh, proprio si dialoga nelle strade con, con le persone proprio comuni che hanno, eh, spesso non hanno alcuna diciamo, eh, conoscenza di economia, magari non hanno studiato minimamente economia, quindi si cerca proprio di avere un dialogo su questioni di fondo e, ed è molto arricchente per tutti, per la comunità scientifica che vi è. Ho qui un elenco che non posso leggere tutti, tutto, ma straordinario di citazioni, di quotes come si di grandi economisti che appunto sono venuti al, al festival. Ne cito solo due o tre. Uno è di un grande amico di Tito che purtroppo è venuto meno qualche anno fa, Alan Kruger. Abbiamo deciso di dedicare a lui una lezione al festival. e Lui scriveva, traduco malamente perché in inglese, quando diceva alle persone che erano andato a un festival di economia in cui c'erano più di 50.000 presenze, mi ridevano in faccia eh, e ho pensato: potrebbe succedere solo in Italia, eh, che ha questo fascino rinascimentale delle piazze, dove appunto si discute in piazza gli eventi? È un festival unico al mondo, e questo devo dire è, è vero: nel senso che noi abbiamo avuto, vero Tito, molti festival che sono fatti in altri, in altri paesi dopo il, come modello il Festival Economia. Sì, sì, sì, ci sono state diverse imitazioni a Bristol. A Salamanca, in, in Francia, l'hanno fatti sia sì a Lione, però devo dire sono diversi: non, non, hanno qualcosa, qualche ingrediente che non è più, soprattutto fanno spesso grandi dibattiti tra molte persone. L'idea del Festival dell'economia è invece avere un relatore che fa una che chiamiamo una public lecture: cioè una relazione che va a fondo, davvero? Spiega fino in fondo i risultati di alcune sue ricerche. Quindi ha bisogno di avere anche 45 minuti di esposizione e poi si confronta col pubblico. Proprio bisogna presentare, non vogliamo fare quelle cose in cui appunto che si sta proprio sulla, sulla superficie, vogliamo andare a fondo dei, dei problemi. Infatti come dici tu, non era, prima di noi non era la modalità consueta in cui gli economisti si confrontavano, confrontavano che erano piuttosto tipo, cose tipo Davos oppure cioè, luoghi dove si incontravano gli economisti magari con chi governava, con i banchieri. Uh, e questo è notato da tanti. Olivier Blanchard, che è un altro grande economista che è venuto più volte, con cui hai concluso, mi ricordo, un bellissimo dialogo sulle tecnologie. Un paio di anni fa scriveva, ho imparato moltissimo, è una cosa incredibile, una vera discussione in cui partecipano anche appunto persone che non sono professionali. Non conosco ness nessun altro posto al mondo in cui questo succeda. Aggiungo, una delle cose che con Tito abbiamo pensato da subito nel costruire il festival era proprio quello di avere accanto ai grandi economisti anche grandi personalità della cultura il primo anno sono venuti due grandi sociologi diversissimi come Zygmunt Bauman e Ralph D'Arendon perché l'idea è che ogni anno c'è un tema quest'anno perché avevi scelto il tema che poi risulta anche un tema che a questo punto è ancora più importante come, come avevi pensato al tema di quest'anno? Beh, era un po' lo sviluppo delle discussioni che abbiamo avuto negli anni scorsi. Eh, eh, il tema generale era quello dei, dei, dei, dei beni comuni globali, insomma, a partire dal, dall'ambiente e eh, di come ci si può coordinare tra, tra governi nella gestione di questi beni comuni, perché c'è sempre questo problema del fallimento del coordinamento che poi alla fine porta a, a dei risultati eh, insomma, mo molto gravi e di, non, di non gestione di un problema che ci riguarda tutti. Eh, chiaramente poi con quello che sta succedendo affronteremo proprio il problema dei mali comuni, perché questa pandemia proprio ha proprio queste caratteristiche. Però diciamo che l'approccio, come, come i governi possono riuscire a trovare un modo di coordinarsi nell'affrontare questi problemi, Rimane lo stesso, molte delle ricerche che erano state previste per l'edizione del festival sono ancora più valide alla luce di quello che sta succedendo. Entriamo subito in questo aspetto eh, che è molto importante, e quindi anche diciamo come eh, l'economia si trasformerà eh, a seguito di quello che sta succedendo, e sarà una delle cose di cui appunto parleremo a fine settembre. Tu volevo solo dire, tu hai citato prima eh, Enzo Cipolletta. Eh, di cui sono molto contento di ricordare il nome che è stato fondamentale perché è stato il 3 di Union Unione all'epoca lui era eh, rettore dell'università presidente dell'università di Trento eh, con la provincia ma devo dire, questo credo che fa piacere anche a te dirlo il festival è veramente un lavoro corale in cui c'è una, una squadra di persone non, non si possono citare tutte diciamo, che eh, coordina l'attività eh, mi fa piacere citarne solo una che è la nostra carissima collega Marilena De Francesco che è la responsabile della, della provincia di Trento, ma persone del comune, dell'università, appunto l'università è stata molto prodiga di consigli, di, di partecipazioni eh, la voce stessa le persone che hanno partecipato e poi fammi dire anche una serie di aziende importanti che hanno aiutato e contribuito economicamente, il festival è finanziato diciamo in gran parte dal pubblico, dalla provincia di Trento ma anche, ma anche da, da privati ne cito solo uno che è il gruppo banca intesa che fin dall'inizio è stato diciamo um, promotore del festival e devo dire ha accompagnato il festival con grandissima attenzione e rispetto nei confronti dei contenuti con un confronto molto positivo perché il festival è insieme fondamentalmente correggimi se sbaglio la ricerca economica eh, cioè tito boeri pensa ogni anno poi ne discutiamo al tema che è più forte nella ricerca in quel momento, Quello si, dove si producono le cose più interessanti. Uh, l'economia in quanto come dire, operatività, quindi invitiamo spesso anche imprenditori, banchieri, persone che, che ci portano l'esperienza reale di chi opera l'economia, e poi anche le istituzioni, le grandi istituzioni italiane e straniere. Noi abbiamo avuto uh, primi ministri europei, abbiamo avuto sempre, devo dire, quasi... Eh, istituzioni italiane, il governatore della Banca d'Italia e questo credo no, Tito, sia anche importante che l'economia si confronta, l'economia diciamo di chi fa ricerca si confronta anche con queste dimensioni certo, sì sì, no no, è fondamentale è proprio, è delle, le riflessioni, la ricerca con chi poi deve prendere delle decisioni c'è anche questo elemento di incontro che è molto importante e avviene in modo pubblico peraltro, quindi questa anche, è, una cosa, è, una cosa, è una cosa bella ecco prima di arrivare alle decisioni ci arriviamo tra pochi minuti eh, partiamo proprio da, invece dall'analisi di quello che sta succedendo allora tutti dicono in maniera certe volte anche un po rituale generica che nulla sarà come prima che cambia la nostra vita quotidiana ecco se tu dovessi dire in questo momento poi ci avrei riflettuto molto immagino in queste settimane anche con altri economisti eh, Alcune cose che ti sembra, dal punto di vista di un economista, l'economia dei nostri paesi, l'economia globalizzata, l'economia italiana, europea, eh, cambierà. Cioè Quali sono gli aspetti, poi arriviamo al lavoro in particolare, ma prima di arrivare al tema del lavoro, ci sono degli aspetti, per esempio nel rapporto pubblico-privato, più banalmente, ma insomma ci sono degli aspetti che secondo te eh, in questa vicenda tu pensi si possa dire eh, subiranno una trasformazione non episodica, non, non, di non solo di breve periodo? Beh, sicuramente tante cose eh, stanno cambiando, perché questa è una crisi eh, che non ha precedenti, per eh, diciamo, la sua profondità e la sua eh, natura, anche. Eh, insomma, tende a colpire in modo abbastanza sistematico e uniforme, mentre le crisi precedenti erano molto più, se volete, eh, selezionate e settoriali. Eh, beh, innanzitutto cambia il rapporto con le tecnologie eh, perché eh, tutto sommato in questa crisi noi ci troviamo di fronte ad una situazione un po' paradossale cioè quella tecnologia che in passato noi temevamo perché si temeva, ma molti temevano potesse eh, portare via lavoro è quella che eh, finirà per molti a tutelare i lavori perché è grazie all'automazione soprattutto lavorazioni che potrebbero essere più rischiose soprattutto che portano prossimità eh, tra i lavoratori potranno continuare ecco, eh, si parla appunto di, di riorganizzare la produzione con delle distanze maggiori tra i lavoratori ma ci sono dei vincoli proprio anche di, eh, di proprietà eh, terriera che impediscono eh, eh, di disponibilità di spazi eh, eh, per la produzione, che impediscono alle imprese di poter più di un tanto distanziare i lavoratori tra di loro. Quindi inevitabilmente sarà necessario un maggiore ricorso domani all'automazione. Questo è un modo per salvaguardare le imprese, salvaguardare le attività e quindi salvare dei posti di lavoro, anche se quelle tecnologie possono essere delle tecnologie che comporteranno una automatizzazione di lavori che prima venivano fatti dall'uomo. Allora il problema è come riusciamo a governare questo processo, come facciamo a far sì che quei lavoratori che prima erano direttamente impegnati continuino a lavorare avendo una funzione un po' diversa che è quella di gestire questi eh, macchinari, ci vorrà un processo anche di formazione, di riconversione degli stessi lavoratori eh, ci sono problematiche legate alla, appunto a come si può, eh, qui sicuramente ha spinto ad un, per un'accelerazione del, del, del progresso tecnologico, insomma il, il lavoro a casa che noi tutti stiamo facendo è un lavoro che ha spinto molto in avanti la digitalizzazione, Beh, io lo vedo direttamente, io riesco a insegnare da casa, devo dire, anzi, ripeto, per certi aspetti si può essere anche più efficace di prima, ci poniamo problemi nuovi, adesso per esempio dobbiamo organizzare gli esami, gli esami, si potrà fare gli esami in modo molto rigoroso, quindi evitando che le persone, appunto, se noi non vogliamo che consultino i libri, gli esami con libri chiusi, si possono fare anche a distanza, questo ha dovuto comportare una certa innovazione tecnologica, cambiare anche i nostri modi di, di lavorare. Ecco, quindi ci sono sicuramente dei processi che stanno andando avanti, alcuni positivi, altri meno eh, positivi, però il fatto di poter vivere anche il rapporto con le tecnologie in modo meno inquietante penso possa essere un fatto eh, positivo. Dobbiamo però governarlo bene, quindi dobbiamo anche formare tutte le persone e renderle... Eh, capaci di poter governare questo processo anziché subirlo questo della formazione mi sembra veramente un tema fondamentale credo che molto si giocherà su questo la nostra capacità anche di compensare le diseguaglianze che sono spesso anche di conoscenza non solo di, di reddito ci arrivano un sacco di domande allora io mi fermo un attimo perché mi vorrei dare una precedenza sono domande anche diverse una relativa all'ambiente a come tratta l'ambiente deriva da nanà cecchi che dice tra le varie discipline non dimenticate la gestione del patrimonio paesaggistico e culturale cioè quando tenete, parlate di ambiente non dimenticate il patrimonio paesaggistico mi sembra una notazione giusta che ne dici sì sì assolutamente questo fa parte del, del anche dei temi che avevamo previsto per, per questa edizione del festival dell'economia eh, questo è, è, è uno degli aspetti, degli aspetti centrali eh, ci sono delle politiche che vengono svolte proprio con questa idea di tutela anche del paesaggio e eh, che eh, chiaramente devono essere in qualche modo a mio giudizio rese un pochettino più, più trasparenti perché non sempre hanno queste caratteristiche ma c'è un valore nel, nel fare operazioni di questo tipo insomma. ci sono sì. delle esternali ma noi le chiamiamo positive per tutti Donna Carusa? o sì, Carusa, sono dei nickname, immagino. Ci dice la produzione agricola? Eh, c'è l'esigenza di tutelare anche le terre oltre che il valore della produzione, c'è una valorizzazione diciamo di tutelare il territorio? Assolutamente sì. Eh, il, eh, le, le, le... Credo che anche qui ci vorremmo un pochettino più di trasparenza, perché a livello europeo ci sono delle politiche a sostegno dell'agricoltura che sono tutt'altro che trasparenti. Io credo che tutti accetteremmo di fare un trasferimento esplicito alle persone che lavorano la terra, eh, soprattutto se la lavorano eh, con qualità, eh, e che, che quindi ci nel fare questo anche migliorano la qualità del nostro paesaggio evitino che si spopolino le, le campagne eh, lo faremmo se appunto fossero proprio con questo con quest obiettivo invece spesso non è, stato, non, è stato, non è stato così poi noi oggi abbiamo un problema in più che riguarda l'agricoltura che è il fatto che eh, abbiamo eh, effettivamente dei rischi di, di, di, di carenze su alcuni beni alimentari, su alcune produzioni anche perché in passato la manodopera che, mano che spesso faceva queste lavorazioni, questi lavori, è una manodopera che comincia a scarseggiare. Abbiamo un problema molto serio eh, di, appunto, di, di migrazione nelle campagne, di lavoro nelle campagne, di sfruttamento nelle campagne che adesso invece si sta adducendo in carenza di, eh, di lavoratori. Io credo che dovremmo pensare molto seriamente a questo problema dell'immigrazione, e della regolarizzazione di lavoratori in questo momento, proprio per affrontare anche il rischio che ci possano essere delle carenze di alcuni beni alimentari. Me ne rendo conto che in alcuni casi ci sono già questi problemi. Uh, una una delle nostre interlocutori, Anna Pensiero, dice una cosa relativa a quello che tu avevi detto all'inizio sulla necessità di, da parte anche degli economisti di divulgare e fa un'affermazione che tu potresti commentare, dice l'autoreferenzialità spesso fa comodo perché espone meno all'incertezza dei risultati, anche in termini economici. <ride> non mi pare male. Se si, si rimane eh, in, in un gruppo ristretto, eh, è chiaro che, che, che poi l'eleganza dei modelli, la tecnica, viene premiata in, come fine a se stessa. e Questo eh, che per, per alcuni appunto, ti protegge dal dall'esame, e dalla verifica e dal insomma, il controllo con la realtà, che invece è, vero, è davvero quello fondamentale. Quindi sicuramente c'è questo aspetto. C'è una, una difesa che c'è. Nell'autoreferenzialità nell c'è una difesa un po' del, della corporazione. Antonella Cristiani dice che un sapere di alto livello democratico e condiviso sarà sempre più indispensabile. Io lo, credo che sia giusto. Anche in un altro senso, Credo che quella discussione a cui noi assistiamo in questi giorni, il, diciamo, la divulgazione di una cosa così nuova e difficile come, come il virus, ci dice anche che bisogna accettare un, un elevato grado di incertezza. Anche i medici stessi non hanno come dire, una chiave assoluta di spiegazione. Eh, ieri ascoltavo una discussione su cui vorrei anche il tuo, la tua opinione. Molto interessante. Erano due persone che mi sono sembrate serie. Una è... La candidata, la vicepresidente di Confindustria, come si chiama in questo momento? Mi ricordo il nome, che era la candidata alla presidenza di Confindustria, eh, vabbè, in questo momento mi, mi sfugge. diciamo che eh, oh, diceva Confindustria in questo momento chiede al governo una data certa eh, per la riapertura, e dall'altra il direttore Galli si chiama Del Sacco, che diceva è difficile per la scienza dare una data certa con l'evoluzione come il virus. Però lei ribatteva è fondamentale avere una, una prospettiva. Ed è vero che per esempio per una impresa ehm, arrivare tre giorni prima, quattro giorni prima, alla scadenza del 13 aprile e avere soltanto in quel momento la nuova scadenza è un problema, è un problema di programmazione. Come si conciliano queste cose, queste, questi aspetti? Come si può cioè L'aspetto di necessità dell'economia con quelle della di de una battaglia per la salute, per la sanità, dal tuo punto di vista. Tito, mi senti? Pronto? Forse non mi sente più Tito. Vediamo un attimo perché non, non, non mi senti più? forse deve provare Licia Mattioli giustamente mi dice Lodovico Stai Licia Mattioli scusate dimenticavo il nome eh, forse devi Tito provare adesso ti chiamiamo provare a uscire e rientrare dalla conversazione adesso glielo scrivo o glielo può scrivere qualcuno di voi Lodovico puoi scriverlo tu a Tito di uscire e rientrare nella conversazione Nel frattempo vi leggo alcune delle osservazioni che hanno fatto Nana Cecchi dice proprio l'argomento del giorno l'agricoltura tutelare il paesaggio incentivare l'agricoltura e sanare il lavoro agricolo certo. eh, poi ehm, il teatro 1949 ci scrive, lo leggete, economia del tempo libero il più penalizzato. Um, vediamo ancora altri commenti. Um, vediamo se arriva la sua richiesta, così lo riinseriamo. Ri Eccolo qui, dovrebbe arrivare. Ma no, deve tornare, deve tornare online un attimo. Speriamo che torni online adesso, Tito. Qual è il sondaggio il risultato eccoci eccoci sì sì sì va bene dunque adesso ti chiederei di, di dirci qualcosa anche se è un tema su cui potresti parlare credo per ore ma insomma eh, sai che lanciamo un sondaggio per ciascuno dei, dei nostri dialoghi e come ti avevo accennato il sondaggio nel tuo caso che abbiamo lanciato era lo smart working è il futuro del lavoro e diciamo, ben quasi il 70%, il 69 risponde sì. Uh, sei d'accordo con, uh, con il risultato del sondaggio? Come, come dobbiamo guardare al, al di là dell'emergenza, allo smart working? Eh, prima no, c'era una cosa che stavi dicendo: prima che cadesse sì. la, la linea importante. No, sul fatto. Eh, del, eh, della democratizzazione del dibattito anche sul, sugli aspetti scientifici. C era una in risposta sì. ah, a una scusami, era Licia Licia Mattioli, la persona che aveva posto il tema di, appunto, di... molto importante, sì. trovo. Noi in questa crisi, credo, eh, abbiamo capito di più eh, qual è. Io spero anche. Proprio il, il ruolo dei ricercatori, lo dico, delle persone competenti. Insomma, erano questioni mediche, c'erano aspetti di epidemiologia, virologia, esperti. All'inizio abbiamo avuto, come sempre succede in questi casi, anche opinioni diverse tra di loro, discordanti, ma credo che le persone abbiano apprezzato il fatto di avere delle persone competenti di fronte a loro che potessero spiegare a noi tutti eh, eh, cosa stava eh, succedendo. E spero che questa cosa segni un'inversione un di tendenza perché ultimamente invece eh, molti atteggiamenti anche proprio pubblici nei confronti delle competenze erano stati negativi. Nel populismo c'è un messaggio devastante: ecco, uno vale uno. Ecco, non è sempre vero, ci sono delle persone che in questi contesti possono dirci delle cose molto più importanti di altre, eh, però queste persone devono anche essere disposte a venire, a mettersi in discussione e a spiegarle in modo, in modo chiaro a tutti. Va bene, quindi passiamo invece alla domanda sullo smart working. Sì. Ma Io sono convinto che sicuramente lo smart working conoscerà e sta già conoscendo di fatto un'espansione in, in questa crisi. Eh, pensate che... Eh, Fino a qualche mese fa solo il 10% delle persone ogni tanto usavano lo smart working. Eh, adesso eh, la quota di lavori fatto con smart working è cresciuta tantissimo. In un'indagine recente fatta da Manager Italia veniva fuori che eh, quasi il 70% in alcune imprese dei lavoratori erano eh, in smart working, anche imprese che si lì utilizzato utilizzate in modo del tutto marginale. Lo smart working è sicuramente molto utile perché permette di avere molta più flessibilità negli orari, fa guadagnare tutto il tempo che uno spende normalmente nel passaggio da casa a lavoro, è qualcosa che permette meglio di conciliare anche le responsabilità familiari, in quel senso in principio dovrebbe anche garantire una maggiore uguaglianza delle opportunità. perché. Insomma, eh, tutti ci si occupa del, delle questioni anche eh, familiari eh, e certamente è un sostituto imperfetto, ecco, io ripeto nelle mie lezioni mi piacerebbe ogni tanto avere di fronte gli studenti vederli in faccia uno per uno come mi succede quando faccio le lezioni frontali e accorgermi anche se sto dicendo delle cose che non sono chiare, se sto andando troppo veloce ecco, questo è chiaramente qualcosa che mi Piero, manca molto Piero... cose Piero Lugram dice che non tutti i lavori sono smartizzabili. No? Assolutamente, è un punto importantissimo. Abbiamo provato a fare un'analisi di questo tipo eh, guardando proprio alle descrizioni dei diversi lavori e abbiamo in effetti raggiunto questa conclusione che allo stato attuale c'è un 30% di lavori che può essere fatto con smart working, quindi solo un 30%, quindi è una componente chiaramente minoritaria, ci sono poi altri lavori che possono essere fatti in sicurezza, anche epidemiologica, cioè eh, sono dei lavori che richiedono qualche mobilità, non possono essere fatti da casa, ma non richiedono molte interazioni personali. Non so, Pensiamo al giardiniere, pensiamo al veterinario. Eh, e poi ci sono altri lavori che... Eh, invece richiedono delle interazioni personali, ma possono essere delle interazioni personali fatte a una certa distanza. Ecco, se mettiamo insieme tutti questi tipi di lavori, arriviamo a più del 50% dei lavori oggi svolti in un paese come l'Italia. Gli altri lavori invece richiederanno quelle cose che dicevamo prima, cioè innovazioni, eh, eh, automazione, riorganizzazione produttiva, turni eh, per tenere le persone un po' più distanti tra di loro questo sarà qualcosa su cui dovremo chiaramente investire, perché anche al di là del coronavirus noi rischiamo che in futuro ci possano essere epidemie in un mondo globalizzato ecco, fenomeni di questo tipo noi ce li dobbiamo aspettare quindi dobbiamo organizzare il lavoro in modo tale che eh, ci permetta di tutelarci ecco, la sicurezza sul posto di lavoro sarà anche legata alla distanza fisica che noi possiamo mantenere tra persone diverse um. Appunto, abbiamo parlato delle trasformazioni in corso, poi ci sono come dire, i progetti per affrontare queste trasformazioni e per affrontare anche le, la situazione difficile, molto difficile, che l'economia globale attraverserà nei prossimi mesi. Eh, io non voglio, anche qui eh, capisco che è un argomento difficile, però oggi abbiamo letto sui giornali alcune anticipazioni sul risultato dell'Eurogruppo e delle politiche europee. Prima di quello c'erano stati i provvedimenti annunciati dalla BCE e da altri. E la discussione, come tu sai molto meglio di me, è stata tra chi in sostanza diceva troppo poco rispetto a un forse anche un ideale europeo di maggiore integrazione politica e solidarietà e chi diceva invece no, è molto rispetto a una situazione che realisticamente... Oggi è ancora quella di un'Unione basata su stati nazionali che svolgono in gran parte la politica economica per ognuno su, per conto suo. Ecco il bilanciamento tra il troppo poco rispetto a un ideale e la, molto rispetto ai vincoli realistici che ci sono. Tu come lo poni? Cioè, come, qual è la tua impressione e valutazione su, queste, su questi provvedimenti, almeno per quello che se ne sa al momento, su come l'Europa Affrontato il tema della diciamo la, la, affronta la crisi, ma io credo che, che non, tutto sommato non sono così sorpreso dalle conclusioni di questo Eurogruppo e, e non ho capito perché il governo italiano è andato ponendo un out-out così netto, essendo che noi partivamo con una posizione contrattuale molto debole, per cui dire o Eurobond o niente so quanto sia stata una strategia eh, vincente. Eh, è indubbio che eh, l'Europa qualcosa ha fatto, soprattutto importante ciò che si è fatto a livello di, eh, di, di Banca Centrale Europea, perché insomma quello è la cosa decisiva che ci ha permesso anche di gestire questa prima fase eh, senza vedere esplodere eh, diciamo, il gli oneri sul, sul, sul nostro debito eh, pubblico quindi questo programma massiccio, questi 200 miliardi di acquisti di, di, di, eh, di titoli di Stato che ha messo sul piatto la, la Banca Centrale Europea sono davvero qualcosa di noi molto importante poi c'è il Fondo Salva Stati che però credo che in questo momento non ci serva un granché, ci potrebbe far risparmiare un pochettino di spesa di interessi ma si tratta di poco di poco eh, quanto è stato deciso in Eurogruppo tra l'altro pone non pone la condizionalità che c'era prima, però pone dei limiti al tipo di spesa. Deve essere una spesa di natura sanitaria, principalmente indirizzata al settore sanitario, che certamente è importante, ma non è l'unico terreno. Il grosso diciamo, della spesa che noi dovremmo fare è una spesa per salvare l'economia, per salvare il lavoro, per salvare le imprese. E non è strettamente necessariamente legato al settore eh, sanitario. Eh, gli euro bond sarebbero stati sicuramente una cosa molto positiva per noi, ma sarà un processo lungo arrivare agli euro bond ehm, e credo che lo pot ci potremo arrivare solo nel momento in cui davvero affermassimo proprio un approccio di maggiore solidarietà e di condivisione di scelta a livello europeo. Quindi è un processo lungo su cui noi dobbiamo lavorare. Tra l'altro credo che sarebbe una cosa molto importante per il nostro paese, noi siamo stati i primi a entrare in questo, in questo incubo, eh, e probabilmente saremmo tra i primi a uscirne, gli altri paesi sembrano seguire noi a distanza, ecco, nel momento in cui noi uscissimo dalla fase più critica, io credo che sarà molto importante andare noi ad aiutare questi paesi ad affrontare l'emergenza perché abbiamo accumulato un'esperienza importante. Credo che questo potrebbe cementare quella solidarietà europea che un domani permetterà anche all'opinione pubblica di paesi come l'Olanda, come i paesi nordici e come la stessa Germania di condividere maggiormente questo senso di solidarietà nei confronti degli italiani quindi c'è qualcosa a livello europeo non diciamo che non c'è stato nulla però manca ancora un ulteriore eh, processo d'altra parte se noi pensiamo anche noi come italiani non è che siamo stati più di un tanto solidari nei confronti dei greci quando hanno vissuto la loro crisi e vi assicuro che la crisi in Grecia è stata particolarmente eh, drammatica quindi dobbiamo un po' cercare anche di metterci eh, nei panni eh, dell'elettore tedesco e, e, insomma, e dei governanti di questi paesi eh, a proposito dell'Europa, ieri proprio Enzo Cipolletta mi diceva una cosa interessante, non so se la condividi, diceva non è un caso che poi la BCE, che è l'organismo più forte che in questa fase si è spesa, eh, come dire, anche in politiche di solidarietà, sia forse l'unico tra i pochi organismi europei in cui prevale la maggioranza, no? non c'è l'unanimità. Cioè, in qualche modo Mario Draghi ha pot potuto dire whatever it takes, o prendere politica e certe volte addirittura in contrasto con la banca centrale tedesca. Uh, lì invece no? La regola dell'unanimità è un limite, soprattutto è un limite. anche sul piano fiscale. Sul piano fiscale l'Europa avrebbe bisogno di davvero prendere delle decisioni più coraggiose, di impedire che ci siano, ci siano delle, delle vere forme di, di, di dumping all'interno certo. dell'Unione. La Gianco eh, rigira bisognerebbe... la, la, la domanda: dice no. si può rendere il regime fiscale italiano uguale a quello olandese? <ride> Forse no, è il contrario, no, no, è <ride> però bisognerebbe certamente evitare che ci siano eh, forme di questo tipo. L'altra cosa importante sarebbe coordinarsi meglio nella tassazione delle, delle multinazionali, eh, certo. dei giganti di internet. Sono tutte cose che si possono far meglio se si supera questo vincolo della decisione all'unanimità. Eh, ecco, una, una cosa no, però sono dei paesi che richiedono del tempo e certo. soprattutto devono durare nell'opinione pubblica di questi paesi, perché altrimenti noi siamo in una posizione obiettivamente debole, noi abbiamo un debito pubblico molto alto e uno dei problemi di questo debito pubblico è del perché noi dovremmo cercare di alleggerirlo in condizioni normali, è proprio che, non, eh, che ci metti in una posizione. Come si è fermato di nuovo Ci, Mi senti forse si è fermato di nuovo il, il suo audio perché vedo che non mi sente adesso proviamo a richiamarlo rifacciamo l'operazione intanto vi leggo la vedete anche voi chicca coci dice nell'era della globalizzazione come mai nessuno stato al mondo aveva programmato un piano di emergenza per la pandemia? E Michele Grossi, 1964, dice: Uniformità fiscale europea urgente. Forse... Sì. Ecco. Qui. Aspettiamo, vediamo se riusciamo a eh, aspettiamo che Tito Boeri si ricolleghi nel frattempo vi ricordo i nostri prossimi incontri che saranno Lunedì, a partire da martedì eh, 14 con Claudia De Lillo, detta Elasti, Francesca Crescentini, ecco qui forse ci siamo, vediamo un po'. Ecco qui. Eccoci, ecco, eccoci. Uh, allora, io direi che possiamo avviarci alla conclusione. Um, tornando al festival um, appunto come ho detto noi abbiamo spostato il festival a fine settembre ma avremmo l'idea di cominciare a lavorare sul sito del festival, sulla pagina facebook per una serie di incontri uh, anche a distanza diciamo in, uh, in, uh, in collegamento credo che questo festival sarà un festival particolare in cui dovremo adattarci anche alle circostanze, sperando diciamo di recuperare una una dimensione pubblica forte. Eh, in, molti mi hanno chiesto, mentre tu parlavi, eh, come valuti tu da economista e appunto da animatore al dibattito pubblico l'importanza che anche, diciamo, la sfera della cultura, del, dei consumi culturali, dei teatri, dei cinema, delle manifestazioni culturali di editoria può dare alla, come dire, alla, allo sviluppo economico in generale in questa fase. Cioè, eh, Ovviamente sono tante persone che sono sensibili perché lavorano in questi settori e che temono molto questa situazione anche di chiusura dei teatri, dei cinema, dei concerti, dei musei e quindi come dire, sperano che si possa ripartire con forza. Credo che sia importante anche che da un economista venga un apprezzamento anche del contributo economico che queste attività possono dare al Paese. No? Assolutamente. Beh... Diciamo innanzitutto che sono proprio i lavori che sono tra i più colpiti da, da questa crisi, eh, quando appunto parlavo prima della classificazione dei lavori in base al loro grado di sicurezza, purtroppo molte attività culturali hanno questo problema, che comportano una certa prossimità fisica. Eh, parlavamo del Festival dell'Economia, la bellezza del Festival dell'Economia è il fatto di trovarsi insieme, certo possiamo trovare degli accorgimenti per dare in parte questo ma è certamente un limite allo svolgimento delle attività normali è fondamentale soprattutto per un paese come come l'italia che eh, ha dei problemi eh, su molti aspetti di di, di, di, di, eh, di circolazione di informazioni di conoscenza quindi quello che l'industria diciamo in generale della cultura può fare è molto è molto importante per migliorare questo stato eh, di cose è un fattore anche di attrattiva per per chi viene da fuori, per chi viene in Italia. Eh, tu, turismo... Tito, tu vivi a, vivi a Milano e Milano è stata in questi anni la città italiana più dinamica, più europea ehm, e che è stata più duramente colpita dalla pandemia. Eh, sbaglio o, qua, o, o è vero che questo sviluppo di Milano è stato grandemente basato sulla cultura, sulla valorizzazione dell'attività culturale? Assolutamente, noi abbiamo avuto tantissime manifestazioni, eventi. Eh, diciamo al, al centro dei cambi a Milano c'è proprio eh, il fatto che sono partite delle iniziative culturali, de, de, degli spazi espositivi, eh, una ristrutturazione di vecchi eh, diciamo, località e di luoghi industriali, insomma, di, di che, che sono stati trasformati in, in grandissimi spazi espositivi. Ecco. Questo sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale, come non ha avuto un ruolo molto importante anche l'università, devo dire. Al di là del lavoro che io faccio, però è indubbio che un'attrattiva molto forte sia legata proprio all'università, alla capacità che l'università ha di attrarre persone di qualità e si crea proprio tutto un indotto di attività. Questo lo dimostrano anche gli studi sugli Stati Uniti, le aree più dinamiche degli Stati Uniti sono quelle in cui ci sono le università migliori. Allora, credo che abbiamo esaurito il nostro tempo. Vorrei dire un'ultima cosa che personalmente mi ha fatto molto piacere. Qualche giorno fa mi ha chiamato Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, e mi ha chiesto di partecipare a un'iniziativa per il 25 aprile, in cui ci sarà una grande piattaforma dove tre donne, Marisa Noda, una presidente dell'Associazione dell Partigiani e una giovane, di Friday for Future, parleranno eh, e ci sarà Tante persone che hanno aderito a questa iniziativa, quello stesso giorno parlando con Tito, Tito mi ha detto sì, io ci sto cercando di dare una mano insieme ad altri, anche per trovare un modo per destinare eh, le donazioni che ci saranno. E mi dicevi eh, che questa destinazione sarà a favore delle categorie più povere, che mi sembra un tema fondamentale, cioè di combat combattere la povertà. Assolutamente, perché ci sono davvero delle realtà difficilissime in questo momento, perché la crisi è, è pesantissima per tutti, eh, ma sta creando anche dei problemi nell'approvvigionamento alimentare di persone in grande difficoltà. Pensiamo ai senza fissa dimora e, e pensiamo, perché non c'è più nessuno nel, nelle strade, che quindi anche può aiutare. L'elemosina era qualcosa che c'è stata, che per queste persone era, era importante, non solo, ma c'erano anche i volontari, c'erano molti pensionati che facevano dei, i volontari che portavano il cibo alle persone in maggiore difficoltà. Oggi i pensionati sono reclusi in casa, non possono assolutamente uscire per questioni sanitarie, quindi c'è stato un problema anche nelle organizzazioni di volontariato che stanno svolgendo queste attività. Quindi, noi destineremo i proventi della sottoscrizione legata a questa manifestazione alla Caritas che è attivissima su questo piano sta lavorando davvero in modo incessante ed è una presenza capillare su tutto il territorio nazionale affronta anche problemi che sono poco conosciuti che sono molto rilevati Avanti. pensiamo delle carceri, siamo partiti parlando delle carceri, c'è un problema di sovraffollamento delle carceri, di rischio di contagio all'interno delle carceri, ci sono delle persone che potrebbero scontare la loro detenzione a domicilio, bene la Carita sta aiutando queste persone a trovare dei domicili al di fuori delle prigioni dove sconteranno chiaramente le loro pene, ma senza... Carita, dice la Croce rossa, rossa mi sembra. E poi c'è anche la Croce Rossa italiana che sta facendo un lavoro davvero straordinario nel fornire pasti alle, alle, ai senza fissa dimora, eh, anche, anche, anche la Croce Rossa italiana. La Croce Rossa italiana è conosciuta soprattutto per il suo lavoro sanitario, e quindi noi tutti l'apprezziamo questo... per quello, ma, sta... ma devo dire c'è una dimensione sociale dell'attività della Croce Rossa italiana che è molto importante e che è proprio quella eh, per cui noi l'abbiamo scelta come destinataria assieme alla Caritas di queste di queste offerte Bene, io concluderei qui ringrazio Tito eh, Boeri per insomma, le cose che ci ha detto e anche il suo impegno, devo dire non solo scientifico ma anche un impegno di dibattito pubblico un impegno civile come avete visto anche in quest'ultima iniziativa prenderei lo spunto da quello che ci scrive Anthony6251 che ci scrive arrivederci e buona Pasqua a tutti eh, lo dico a te Tito buona Pasqua, a te, ai tuoi cari alla tua famiglia e, e a tutte le persone che hanno seguito questa nostra ultima diretta di Casa La Terza riprenderemo dopo Pasqua prendiamolo come un momento in cui ripensare criticamente e però positivamente al nostro impegno, al nostro lavoro. Ciascuno di noi credo in una fase così difficile è dubita di tante cose, di se stesso, degli altri, di quello che fa. Però poi credo che sia anche una ragione per eh, essere ottimisti, l'ottimismo è la volontà, cioè non farsi prendere lo sconforto e dire dalla crisi uscirà soltanto egoismo, conflitto, nazionalismo, populismo. Credo che può uscire dal, dalla disperazione può uscire anche invece eh, un senso positivo, concreto, per fare delle cose buone per tutti e credo che eh, questo è l'impegno che ha sempre messo Tito Boeri, come tante persone intellettuali eh, e persone che operano in tutti i campi del nostro paese, i medici in questo momento, ma tanti, proviamoci insieme a ragionare, a mantenere il controllo critico delle cose e a operare positivamente dandoci appuntamento, se non altro, a fine settembre, dal 24 al 27, a Trento, eh, con tanti amici, con migliaia di persone, come sono convinto anche quest'anno verrà.